no raga finalmente finalmente è arrivato cioè, non sto nella pelle sono solo quattro mesi che aspetto va bene adesso spacchettamento la struttura è stata modificata rinforzata per poter sopportare il peso e la forza di sto motore quindi manca solo montarlo bella raga è un bel po' che, che non carico un video tra cioè 6 mesi tra una cosa e l'altra ho fatto un viaggio, sono tornato e non avevo voglia di, di fare un cazzo a livello di YouTube Tra una cosa e l'altra sono passati quasi sei mesi Quindi quel materiale che adesso eh, vedrete è stato registrato ad agosto che è stato il momento eh, che mi è arrivato l'Open Wheel a casa Poi l'ho montato, l'ho iniziato a configurare ma soprattutto c'era una gran voglia di, di utilizzarlo e non mi interessava in quel momento eh, né fare video, né mostrarlo, volevo solo finalmente correre quindi... E quindi tra una cosa e come ho detto, sono passati sei mesi dal mio ultimo video Però eccomi qua, eh, sono ritornato Spero che vi piaccia il montaggio che ho fatto eh, E niente, alla prossima Ah, eh, questo è solamente la presentazione dell'Open Sequel eh, eh, Il prossimo video sarà la presentazione della, della postazione ho deciso di farne due separati perché sennò diventava un video lunghissimo Quindi eh, il prossimo video sarà la presentazione della postazione prestazione con tutto quello che c'è un montaggio Alla prossima, ciao! <coughs> ok, procediamo all'unboxing Scopriamo Cosa ci ha spedito Jed? vabbè questo questo sarà il motore questo è il control box diciamo il simo cubo che gestirà tutto, ma tutto lì, mi pensavo molto più grande che questa qua adesso control box lo mettiamo qua vediamo cosa abbiamo là più carta affanculo carta a fanculo è un puro, puro via via E ok oh guarda che che cute <ride> che buono! è il bracket ragazzo si chiama in inglese la struttura in metallo per poter fissare il motore <ride> che piccolino di solito è gigantesco questo vestito oh che muovono che piccolino ok Quindi questo è dove aveva ragganciato il motore in questi giorni ho, ho rinforzato è quasi pieno di segatura e cazzate varie ho rinforzato la struttura perché non si reggeva legge, assolutamente la forza adesso questo non si muove minimamente il motore andrà messo qua se abbiamo pure culo, più o meno anche i buchi. Qualche buco lo riusciamo a fare coincidere, si sì, un buco incide per culo. E dobbiamo applicare altri fori, altri fori per, per poterlo agganciare meglio. Vabbè, quindi pratica via. Questo che cazzo sarà, saranno, eh, saranno tutti. I, i cavi, si, sì, sono tutti i cavi Mi mettiamo assieme al control box il motore cioè effettivamente sì, io l'ho comprato prima di ferragosto quindi e quindi questo è il motore che adesso vediamo. Siamo che va tutto bene. Il palco in alcuni punti è arrivato un po' danneggiato. Apparentemente non ha fatto danni. Però sono cose elettroniche, magari qualche urto ha potuto... Danneggiare condizionale il funzionamento della Simo Box Il motore non penso che ci sia problemi Perché è una bestia Qualcosa di molto resistente e forte Ok, proviamo Vedere un po'. Oii, ciao Che piccolo <ride> questo è un motore da un mige che è la marca dei motori cinesi che più viene utilizzato per fare gli openseguil questo però è un mige da, eh, da 12 da 12 Nm di picco anche se per questioni cazzo è vero, l'alimentatore dove cazzo è? l'alimentatore sarà dentro la sinu box, ha messo tutto in sedito bueno, ottimo quindi questo è un motore dicevo scusate da, da picco di massima può arrivare a 12 newton metro però con l'alimentatore che è presente nella simbox può raggiungere solo arriva fino a 9 newton metri che quando pesa? Sì, si effettivamente è un 5 kg ecco vedete servo motor questo è il modello 4025 la serie 80 st 80s il diametro diciamo di questa di questo alloggiamento lasciamo lo stesso che, che ci attende quindi perfetto adesso prossimo passo quindi è agganciare agganciare bene il bracket, la, quello che sostiene il motore poi okay, montiamo il motore e tutti i resti dei pezzi colleghiamo i cavi ok questo è quello che spacchettando levando tutta la plastica quello che ho trovato all'interno e, e la box abbiamo come già abbiamo detto quello per montare il supporto per montare il motore i cavi che vanno all'encoder e all'alimentazione del motore. Questo è l'encoder, l'apparato, diciamo il, la parte del motore che gestisce la rotazione, che comanda e che dice al motore quanto girare a destra e a sinistra. Quindi diciamo questa è la parte, la parte essenziale del motore. Dovrebbe essere un encoder da 2500 ppr più avanti vi spiegherò che cosa sono, ma in, in sostanza è la la sensibilità, la definizione eh, dell'encoder, dell quanto mm. sensibile e preciso riesce ad essere quindi questi cavi qua questi sono uno dell'encoder e uno dell'alimentazione del motore qua ci sono i cavi dell'alimentazione dell'encoder che poi dopo vanno collegati qui dietro questo diciamo allora è il box all'interno c'è una scheda simo cube IONI si può vedere da qua che è una Simo Cube dally da, diciamo dalla conformazione è senza dubbio una semicube però Simo Cube però ce ne accerteremo più tardi perché voglio aprire la black box voglio vedere un attimino cosa c'è dentro e poi anche capire perché fa un leggero rumore quando ecco capire se c'è qualche cosa che si è staccata o che non va bene alla fine sono pochi viti lateralmente e l'apriamo. Non tocchiamo niente, ci mancherebbe altro. Se qualcosa non va contatterò immediatamente Jed e io lo dirò. Questo è il il supporto per il per il volante tutto quello che vedete in questo momento è di derivazione industriale questo è un oggetto industriale che viene utilizzato per bloccare appunto Uh, oggetti come questo questo nel dettaglio poi dovrò toglierlo questo blocco laterale e dovrò inserire questo questa è la corona che va attaccato qui e a sua volta va collegato al, al volante quindi prossimo passo adesso è prendere le misure le distanze giuste effettuare i fori bloccare questo montare il motore, una volta che ho montato il motore ho tutti i cavi e per ultima cosa montiamo il volante qua ok, tolto le vite tolto il coperchio e andiamo ad analizzare vediamo un po' cosa c'è dentro Beh, la cosa che salta più in evidenza ovviamente è l'alimentatore l'alimentatore non è passivo al... Al ventilatore per raffreddarlo qui ci sono le caratteristiche e come dicevo prima il motore e arriva ad arrivare fino ai 12 newton però ovviamente se è adeguatamente alimentato questo alimentatore come vedete ha un'uscita di 36 volte e un massimo amperaggio di 11 con queste caratteristiche il eh, con queste caratteristiche di, di output questo alimentatore è in grado di eh, fare lavorare al 100% in una maniera ottimale eh, il motore fino a 9 newton metro che comunque sono sono abbastanza vi assicuro che 9 è una, è una quantità più che sufficiente se consideriamo che il mio logitech il G920 in, in rete si dice perché ufficialmente la logica è che non l'ha mai dichiarato quanto, di quanto sono i suoi motori però mh, quello che si dice in rete secondo alcuni ragazzi è di 1.8 quindi il volante questo qua ha un 1.8 Nm mentre questo arriviamo a 9 quindi è quasi quattro volte la potenza di quello che avevo, che avevo prima ma comunque sia, 9 no, è una forza più che sufficiente, perché se considerate per esempio nella realtà la Mazda MX-5 raggiunge un 8 Nm massimo di forza che applica al volante. Una Formula 1 arriva sui 15 Nm, quindi ti dico, non... Non è, non è poco 9 comunque ritorniamo alla box quindi l'alimentatore dicevo è la causa che questo motore non può raggiungere il suo picco di 12 ma bensì 9 è un alimentatore marca che onestamente io non conosco la più utilizzata è Manwheel e eh? lo pensi Will e dentro abbiamo il cuore di tutta di tutto lo 6 wheel che è, uh, ovviamente la scheda SimuCube come potete leggere qua alla scheda SimuCube e come una scheda madre viene applicata questa seconda scheda che è la scheda Ioni della Gra... come si chiama? Granite Device e che è davvero quella che si incarica diciamo del force feedback quindi della gestione del motore dell'encoder è questa scheretta piccolina qua la Ioni tutto questo, come dicevo prima, è tutto eh, materiale industriale. La Simucube viene utilizzata professionalmente per la gestione dei motori CNC, cioè per le macchine CNC, che sfruttano appunto motori come questi e che vengono utilizzati per esempio in, in fresatuz, fresatuz, fresatuz, fresatuz, fresature, in eh, fresature, viene utilizzata i macchine diciamo comunque professionali, quindi tutto quello che vedete qua, dal motore, da questo piccolo oggetto a, alla scheda, è qualcosa di mh, industriale, quindi chiaramente siamo lontani chilometri, anni, dalla qualità costruttiva di un Logitech o di un Trustmaster. Questo è materiale teoricamente che dovrebbe durare molto molto più a lungo, perché appunto, essendo concepiti per l'industria, sono materiali e costruzioni che dovrebbero durare a lungo Quindi vediamo quanta fortuna poi ho io Perché con l'Open Seguile non sono stato molto fortunato Se qualcuno, qualcuno che sa, che mi segue sa che il primo Open l'ho ordinato ad aprile Ora siamo a fine agosto Ci ho messo un po' per riuscire a conseguirlo e eh, a ottenerlo Comunque eh, il rumore Vi ricordate prima avevo detto che c'era qualche rumore strano muovendolo Ed è una cazzata e lo sportellino dell'alimentazione che a quanto pare o si è sganciato o non l'ha fissato gente ma basta applicare una forza fa uno scatto e da questo momento tutto è in assoluto silenzio non c'è niente che si muove mm, i cavi sono ben collegati, c'è pure la presenza del fusibile, alimentazione e questa qua come sospettavo è la messa a terra messa a terra che poi dopo ce ne occuperemo perché anche questo nell'altro video del, del volante se vi ricordate c'è la messa a terra anche qua nel volante quindi teoricamente devo cercare di, di buttare a terra diciamo, tutte le, le cose che posso evitare assolutamente gli emi e quant'altro quindi dicevo il cuore dell'OpenSeaWheel tra tutto quello che vedete la cosa più cara, più costosa è appunto la, la scheda SimuCube assieme alla piccola Ioni e, al tempo contattai direttamente la Granite Device. se non sbaglio sono una società finlandese sono loro che hanno inventato e creato questa scheda che è il, il top in questo momento nel for feedback mondiale e comprando direttamente da loro dalla Finlandia per acquistare scheda, alimentatore e Ioni, che diciamo che è il pacchetto base, solo questi tre pezzi, escludendo cavistica, cavistica, eh, eh, ventilatore e quant'altro, qua stiamo parlando. Ci vogliono 600 euro solo per avere la scheda SimuCube. È la cosa più cara di tutto quello che vedete. Io ho pagato il totale del motore 770. Al, diciamo, comprato in un negozio diciamo, Jed diciamo, che stava facendo un offertone era davvero molto economico perché se io avessi dovuto comprare solamente questa parte qua avrei speso 600 euro. 600 euro il motore co ho contattato in Cina Lisa, che è quella che si occupa, tutti quelli che fanno nuove singole la conosco. E Ho contattato lei che si occupa della vendita del de diciamo sale, diciamo che ha addetti alle vendite dei motori Mige in Cina e Lisa ho contattato pure lei questo motore essendo molto più leggero rispetto agli altri pesa solo 4-5 kg questo motore mh, inviato dalla, dalla Cina in Italia dovrebbe costare tra i 180 e i 200 euro quindi 600 la scheda più 180 già stiamo parlando che siamo abbondantemente sopra la cifra che io che ho pagato per comprare tutto per esempio questi questo oggetto qua nei siti specializzati puoi arrivare a spendere pure 50 euro bravo, solo per queste, questi due pezzi vi racconto questo perché mi ero un po rotto le palle appunto da aspettare sono mesi che, che aspettavo lo... questo cazzo di open sequel quindi mi ero veramente molto documentato a fondo mm, e mi ero, avevo optato la possibilità di, di farlo io ho contattato pure la società italiana che importa SimuCube in Italia, unici, gli unici che lo fanno in Italia, eh, dopo svariate mail chiedendo i pezzi e tutto e quant'altro, addirittura loro mh, tra IVA e invio mi avrebbero montato questa scheda eh, per 620 euro, quindi cerca circa un 20 euro in più di quanto fanno dalla casa madre. quindi... Diciamo che è stata la scelta, alla fine non ho deciso di non costruirlo io perché obiettivamente comprando i singoli pezzi avrei speso molto di più di quanto l'ho comprato, comprato bello e fatto da da, da gender, questo ragazzo inglese che è specializzato nel sim racing e ha svariati prodotti, tra cui anche questi e vi assicuro se li fa pagare cari, solo questo poi lasciando stare pure il bracket qua, il, la, la base, la base pure quella ci vogliono, ci vogliono tra i 50 e gli 80 euro quindi se sommiamo tutti quanti i singoli pezzi ho risparmiato terribilmente quindi considerando che la cosa che qui mi dava più preoccupazione era il cablaggio perché questi, questo gencino, questo, questo, questo innesco, questo attacco non è già bello e fatto è stato lui a cablarlo, quindi a saldare ogni singolo pin con ogni singolo cavo e poi connetterlo qua che va al sinopubre, quindi al cablaggio già solamente infatti, già solamente i cavi, in alcune pagine specializzate, solo i cavi se li fanno pagare un 100 euro il fatto di cablarli loro e tutto, io ho trovato tutti gli schemi, onestamente era qualcosa di impegnativo per me perché non sono pratico in queste cose, ma onestamente si può fare basta seguire lo schema e saldare. Però, ripeto, facendo tutto questo, se sommando tutti i singoli pezzi, avrei pagato molto di più dei, dei soldi che ho pagato a Jed. E inoltre, tutto lo sbattimento di crearlo, farlo e montarlo. Che non era tanto una preoccupazione, ma più che altro era una perdita di tempo. Io volevo semplicemente avere un cazzo di volante, volevo, volevo solo divertirmi e, e basta. Questo connettore di alimentazione qua, e io lo conosco perché è quello comune quando vengono fatti gli obinsing wheel e questo qui è schermato per le interferenze elettromagnetiche e solo questo ci vogliono sì un 20 euro in più ha cablato ha messo pure un fusibile che alcuni attualmente non lo stanno mettendo e fanno male quindi fusibile il cablaggio ha fatto tutto bene devo dire ok abbiamo abbastanza fissato bene la base abbiamo attaccato i quattro dadi bulloni e collegato il motore questo per adesso lo lascio libero vedrò dopo l'inclinazione migliore quindi fissata la base è il momento di, di mettere questo avvitando le quattro lo stringe e lo fissa ho avuto un po di difficoltà a togliere il pirolino a fuoco il pirulino che c'era qua, tu lo prenderlo a colpi di malterlo era incastratissimo come deve essere, rivede qualcosa di industriale quindi così deve essere, quindi questo lo inseriamo, perfetto, quindi adesso stringiamo le quattro viti e inseriamo dopo l'altra corona bene raga nel prossimo video vedrete il volante volori volanti di cui ho fatto l'unboxing e la presentazione in un precedente video in alto adesso troverete il link se qualcuno non l'ha visto lo vuole vedere e quindi nel prossimo video vedrete il volante montato alla base E quello che manca da vedere ciao e alla prossima